Ciao a tutti, siamo Paolo Menis e Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle Trieste. E oggi vi vogliamo raccontare cosa sta succedendo nella nostra città con un progetto che eh, purtroppo eh, abbiamo dovuto seguire dal, dal 2006. Eh, si tratta dell'impianto di rigassificazione che la società Gas Natural vuole installare a Trieste nel porto, nel porto industriale. Eh, questo impianto a, avrà, speriamo non, di non eh, vederlo mai costruito, ma avrà una capacità di 8 miliardi di metri cubi all'anno e appunto sorgerà nella zona eh, portuale di, di Zaule. Eh, abbiamo sollevato già nel 2006 eh, parecchie perplessità, sia per la localizzazione dell'impianto che si trova o si dovrebbe trovare a poche centinaia di metri centro, dal centro abitato, sia per la tecnologia che si vuole utilizzare per rigasificare il gas. Eh, dovete sapere che sono previste delle navi gasiere che arrivino che Arriveranno nel porto, nel porto di Trieste e appunto a Trieste il gas dalla forma liquida verrà rigassificato e trasformato in, in gas. In una regione, tra l'altro, dove non abbiamo eh, bisogno di energia, in quanto l'energia prodotta è superiore a quella che viene, eh, che viene consumata. Ma è quello che ci preoccupa di più è quanto è successo qualche giorno fa. E per questo lascio la parola a Stefano che vi spiegherà cosa è successo Sì, eh, la scorsa settimana a Trieste si è tenuta eh, presso le sedi della regione Friuli Venezia Giulia una conferenza di servizi, eh, conferenza eh, ultima in un procedimento di autorizzazione integrata ambientale anche questo è eh, nato diversi anni fa l'autorizzazione integrata ambientale è uno dei procedimenti di autorizzazione all'impianto. La conferenza dei servizi per sua natura può uscire con parere favorevole, parere contrario, negativo all'impianto e può uscire con un parere o all'unanimità o a maggioranza. In questa seconda ipotesi la parola passa quindi alla giunta regionale, quindi alla politica, che deve esprimere in modo definitivo il parere favorevole o contrario al laccio dell'autorizzazione integrata ambientale. In sede di conferenza di servizio è successa una cosa molto grave: vi erano due enti territoriali, il Comune di Trieste e la provincia di Trieste, che avevano motivatamente espresso un parere contrario all'impianto. Il responsabile del procedimento e gli altri tecnici regionali presenti hanno ritenuto di non accogliere le motivazioni alla base del parere contrario e eh, quindi di ritenere quel parere come non espresso. La normativa prevede che, in, eh, nel caso di parere non espresso da parte di un ente, eh, lo stesso è da intendersi come favorevole. In questo modo, la conferenza dei servizi è uscita con un parere eh, favorevole eh, all'unanimità. Ciò appunto nonostante due enti territoriali come il Comune e la Provincia avessero invece eh, espresso un parere contrario eh, motivandolo pure. Noi riteniamo questa, eh, questa, quanto è accaduto una forzatura enorme rispetto al procedimento in atto eh, e ci siamo chiesti il perché è accaduto questo e la risposta ci sembra abbastanza ovvia la politica non è in grado di prendere delle decisioni e quindi la giunta regionale, il Presidente Tondo e tutta la sua giunta hanno forzatamente convinto i propri dirigenti ad operare in questo modo per non dover poi Dover esprimere appunto un parere di giunta politico sull'impianto. Eh, questo anche perché a marzo, ad aprile ci saranno le re elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale e ovviamente il potere politico non vuole perdere quel minimo di consenso che ancora eh, riesce ad avere. Eh, riteniamo che sia una lesione della democrazia perché i pareri del comune e della provincia sono stati espressi anche in forza a diverse eh, posizioni. Eh, Negative espresse sia nel consiglio comunale che nel consiglio provinciale, e, e quindi il fatto è accaduto molto grave. Il Movimento 5 Stelle a Trieste allora sta eh, operando per, eh, assieme ad altre associazioni e a tutti i cittadini che lo vorranno eh, per fare una grande manifestazione di contrarietà all'impianto eh, per far sentire appunto la, la voce eh, dei cittadini stessi. Inoltre stiamo eh, valutando eh, ogni altra possibile eh, azione, comprese ovviamente quelle legali che potranno concretizzarsi in un ricorso al TAR per l'annullamento dell'atto eh, del verbale della conferenza dei servizi e anche eventuali esposti alla Procura della Repubblica in eh, conto quei eh, firmatari del verbale e eh, gli estensori dell'atto. Eh, riteniamo che sia giunto il momento che chi fa eh, azioni eh, come questa debba assumersi la responsabilità in ogni sede. Sì, per questo motivo appunto come diceva Stefano ci ritroveremo eh, mercoledì alle 16.30 in piazza Unità a Trieste sotto, sotto il municipio perché in quell'occasione il presidente della regione Fluido Venezia Giulia, Renzo Tondo, sarà Presente in consiglio comunale per parlare appunto anche di eh, crisi della nostra città, crisi industriale. Eh, sarà quella l'occasione, speriamo di ehm, avere tanti cittadini in, in piazza Unità e se ci potete dare una, una mano, passate parola.